Ciao bambini! Eccoci a una nuova puntata del corsivo. Questa volta metteremo insieme le lettere per formare delle parole come le scorse puntate e impareremo la lettera N di naso. Bene, la prima parola è difficilissima, userà la B e la R, le lettere che abbiamo imparato le scorse volte. Andremo a scrivere Biro, è il nome della penna che spesso usano i maestri. Attenzione, con la mano libera tengo il quaderno e comincio, b, giù, manina, i, r, sorriso, pancia, su, giro intero e mano in alto, puntino, biro, ancora, b, manina, i, sorriso, pancia, su, o, giro in mano su, puntino, ancora una volta, B, I, R, O, puntino. La prossima coppia di lettere che scriveremo è BR, le mettiamo assieme, non hanno un significato perché sono due lettere un pochino difficili da far stare vicine. Perché? Perché la B ha la manina e la R subito dopo ha il sorriso. Quindi dobbiamo stare attenti a far vedere tutte e due, altrimenti diventeranno una L e una R attaccate, oppure una B e una I. Lo facciamo con molta cura. In grande sarà questo movimento. B, R, rifaccio vedere b, b manina il sorriso della r e la pancia rifaccio vedere b manina sorriso della r e la pancia di nuovo b, Manina, sorriso e giù. B, manina, sorriso e giù. B, manina, sorriso, giù. Ancora. Manina, sorriso e giù. Bene. Allenatevi voi per tutta la riga e proviamo a scrivere insieme brutto, e l'altra volta abbiamo scritto bello, b, manina, sorriso della r, u, t, t, giro e su, trattino, trattino, rivediamo insieme, b, scendo, manina, sorriso della r, giù, u, T, dritte, su, giro completo e manina, trattini. Ancora una volta. B, sorriso, U, T, T, O, trattino, trattino. Bene. Ora andiamo. A scoprire come si scrive la n Eh bisogna fare un po di attenzione perché la n e la m si assomigliano moltissimo la n dobbiamo ricordarci che ha due sole zampette è abbastanza facile da scrivere si parte dalla parte alta della, della riga piccola di scrittura e si fanno due zampette e una codina due zampette e codina Due zampette e codina. Scendo, salgo sulla stessa riga e coda. Scendo, risalgo, giù e coda. Scendo, risalgo, giù e coda. Scendo, risalgo, giù e coda. Scendo, salgo, giù, coda scendo salgo giù coda scendo salgo giù coda scendo salgo giù coda ultima scendo salgo giù coda allenatevi voi per un'altra riga andiamo a scrivere la parola noi n su nell'onda, giro intero, i, puntino, n, scendo, salgo nell'onda, giro, i, scendo, salgo, coda su nell'onda, giro, i, continuate voi per il resto della riga, e proviamo a scrivere la parola bene. B sulla manina, giro della E, N. E di nuovo, B manina, E scendo, salgo, coda E, ancora una volta. B. Manina e, n, salgo, scendo e... Perfetto, proviamo adesso a scrivere lino. Il, I, N, O. È un tipo di pianta e poi anche di stoffa. L, scendo dritto, dritto, I, N, salgo, coda, su nell'onda, giro intero, manina, puntino. Ancora una volta insieme, L, I, N, scendo, salgo, su nell'onda, giro, manina, puntino. Alla prossima!